stipendio medio in Italia è di 1.600 euro al mese, compresa la tredicesima mensilità, 19.200 euro all'anno, 770.000 euro in 40 anni. Un quadro, una Bugatti, una casa Venezia costa più di una vita, ti sembra normale? Adesso togli casa più mantenimento, 220.000 euro. 4 macchine più mantenimento, 160.000 euro. Spesa 150.000 euro. Abbigliamento 90.000 euro. Bollette 80.000 euro. Capricci 100.000 euro. Siamo già a 800.000 euro di uscite e mancano ancora le vacanze, i problemi di salute e gli inevitabili imprevisti. Come pensi di fare? Mi trovo una compagna? Io ho risolto il problema. Sì, è vero che in due si guadagna di più, ma è anche vero che le spese aumentano. E se arriva un figlio? Le spese aumentano ancora di più. E se arriva un altro figlio? La compagna non potrà mai lavorare a tempo pieno. Qualcuno dovrà pur badare al figlio o no? Ah, semplice, rinunce, rinunce, rinunce e ancora rinunce.